Parliamo di sport per tutti perché insomma adesso ce lo spiegherà questo progetto chi si è fatto promotore e l'ha presentato questa mattina nella sede dell'Ufficio Italiano del Parlamento Europeo, vale a dire il presidente dell'UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, Tiziano Pesce. Buon pomeriggio presidente, ben ritrovato su Radio Uno Sport. Buon pomeriggio a voi e grazie del graditissimo invito. Dicevamo, progetto Sport per Tutti che avete presentato questa mattina, in cosa consiste? Sì, un eh, progetto che ha trovato il sostegno e il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito delle opportunità date dal Codice del Terzo Settore, è un progetto che si pone l'obiettivo di rafforzare reti sul territorio, reti di collaborazione di iniziative per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva, per valorizzare il ruolo dello sport dello sport sociale nel processo di riattivazione socio-economica post-covid. Un progetto che eh, si svolgerà in ben 15 regioni del nostro paese con il coinvolgimento di 26 comitati territoriali della rete associativa WISP ma che coinvolgerà anche altri soggetti di cittadinanza attiva, eh, le università, il network di Unisport e poi anche rappresentanti sociali a partire dal forum del terzo settore, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, l'Anci, gli enti locali indispensabili a partire dai comuni e dalle aziende sanitarie locali questo perché insomma è importante no, sottolinearlo e ricordarlo una volta di più presidente se ne è parlato tanto lo diceva lei anche in questo periodo di covid o post covid insomma lo sport non è solo divertimento non è solo agonismo è anche sviluppo sostenibilità coesione e pace no? Sì proprio così lo abbiamo ribadito questa mattina con presenze importanti a partire proprio dal ministro del lavoro delle politiche sociali Andrea Orlando eh, con la portavoce del forum nazionale del terzo settore Vanessa Pallucchi col presidente del CONI Giovanni Malagò ancora con il presidente di sport e salute Vito Cozzoli con il presidente dell'istituto del credito sportivo Andrea Bodi abbiamo proprio sottolineato questo che diceva lei dopo di fatto il lungo periodo della pandemia da cui purtroppo non siamo ancora usciti che ha determinato un gravissimo impatto proprio su tutta la filiera dello sport e dell'associazionismo sportivo di base ecco riteniamo anche in virtù delle ultime nuove crisi i conflitti la guerra in ucraina le crisi energetiche ambientali che lo sport ecco possa rappresentare lo sport giustamente valorizzato un eh, ruolo importante proprio come approccio come nuovo approccio strategico sport e attività fisica per promuovere appunto l'accessibilità e per costruire, come diciamo noi, una società che sia più resiliente e sostenibile con legami intersettoriali che lo sport può mettere in evidenza in particolare con la salute pubblica, l'istruzione, la tutela dell'ambiente quindi i temi della sostenibilità non solo economica al centro gli obiettivi ovviamente, di sviluppo sostenibile a cui guardiamo sempre con grande attenzione gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e Legato a questo, se non sbaglio, c'è anche l'altra cosa che avete presentato stamattina, vale a dire il parere d'iniziativa del CESE che è il Comitato Economico Sociale Europeo. Sì, proprio così un percorso che si era impiantato con il forum del terzo settore e con il Comitato Economico Sociale Europeo, con il membro italiano Pietro Barbieri, vicepresidente dell'area di rappresentanza proprio dedicata al sociale che è scaturito proprio nello scorso 24 marzo con l'adozione all'unanimità da parte dell'assemblea del Cese di un parere d'iniziativa intitolato l'azione dell'unione europea per il periodo post covid diciannove migliorare la ripresa attraverso lo sport questo è parere a cui che abbiamo appunto presentato questa mattina in, in Italia porta delle raccomandazioni molto importanti ai decisori politici alle istituzioni europee. Quella quelle di rafforzare ecco, sostanzialmente eh, l'accessibilità al settore sportivo a tutti i finanziamenti per il periodo 21-27, riconoscere appunto il valore sociale dello sport proprio come eh, strumento per la ripresa, per eh, costruire comunità più resilienti e sostenibili e per arrivare, noi crediamo, a un obiettivo molto importante, che è quello di includere il tasso cosiddetto di de deprivazione sportiva, ovvero il tasso di esclusione della fruibilità del bene necessario il diritto alla pratica sportiva come lo intendiamo noi della WISP, in quello che è l'elenco degli indici di Eurostat per misurare la deprivazione materiale per supportare meglio ecco, l'accessibilità anche ai fondi europei come diceva in apertura sostanzialmente uno sport, uno sport sociale, uno sport per tutti che non è più solo legato al tempo libero agli aspetti più ricreativi ma che diventa un vero e proprio progetto di vita delle famiglie italiane assolutamente sì, peraltro insomma Presidente eh, Tiziano Pesce Presidente del Wisp eh, si è parlato no, Tanto insomma di questa voglia di tornare a vivere degli italiani per tanti ambiti insomma in questa primavera estate uscendo dalla pandemia eh, direi che anche quello dello sport no? è Assolutamente eh, insomma, più vivo che mai sia dal punto di vista del partecipare agli eventi sportivi sia per quanto riguarda insomma prenderne parte e voi che fate tantissima attività di base e lo sapete bene Sì, proprio così è quello che stiamo registrando in questi mesi, ancora complicati, difficili l'occasione per me è importante oggi per ringraziare attraverso di voi ancora una volta tutto il sistema sportivo di base, le nostre associazioni le società sportive di base della promozione sportiva del terzo settore italiano, i volontari, i dirigenti i tecnici, un grande lavoro di squadra che in, queste, in questi mesi in queste settimane letteralmente rimettendo in moto il paese e poi ovviamente eh, accanto a tutto quello che abbiamo detto sinora gli obiettivi per migliorare ecco, la vita delle persone, la vita soprattutto delle persone con maggiori fragilità, eh, fragilità e la vita delle persone che guardano lo sport come un progetto di vita come dicevo poco fa ma anche l'attenzione che dobbiamo mettere allo sport come strumento di prevenzione e promozione della salute in un paese che come sappiamo era arrivato già prima della pandemia, dell'inizio dell'emergenza sanitaria sempre con degli indici molto alti di sedentarietà. A proposito di insomma, eventi, eventi ormai dietro l'angolo che riguardano l'UISP, sabato 2 luglio a Torino una città in danza? Sì, un appuntamento molto importante per la nostra eh, associazione. Ripartiamo anche in questo caso con tutte le attività della Danza Wisp. Ci sarà Torino appunto l'appuntamento finale della rassegna nazionale, che arriva a conclusione di tanti appuntamenti territoriali, di quella che è la nostra rassegna più importante: Città in danza, danze per veramente. Eh, tutte le, tutti i gusti potremmo dire così ma sono queste appunto i fine settimana eh, di grandi iniziative legate un po' a tutte le discipline quindi campionati nazionali fasi finali eh, dal calcio alla pallavolo passando per la pallacanestro il nuoto il pattinaggio eh, le discipline orientali l'elenco sarebbe veramente Citava il pattinaggio, Presidente, insomma avete scelto un luogo non eh, banale insomma, nel decennale no, del terremoto del 2012 per celebrare i campionati nazionali di pattinaggio Wisp mirandola no, in provincia di Modena. Sì, assolutamente, continuano queste lunghe settimane dedicate al pattinaggio Wisp, in questo fine settimana partirà come correttamente ricordava. Eh, la, partiranno i campionati così, di Formula Wisp sono attesi oltre 1800 eh, atleti per quella che sarà la seconda parte della Wisp Skating Fest 2022, campionato nazionale appunto di pattinaggio artistico su rotelle eh, l'assist che, che mi fa è graditissimo perché come anticipato sarà anche l'occasione appunto a 10 anni dal terribile terremoto che nel 2018 12 colpì eh, duramente i territori dell'Emilia Romagna, proprio anche il territorio di Mirandola, Bolognese, dove saremo appunto eh, a partire da sabato per eh, anche questa iniziativa che ha eh, promosso il nostro Comitato regionale del Visto Emilia Romagna in collaborazione con la Vista nazionale per ecco, questo progetto, questa rassegna denominata Lo sport per tutti abbraccia l'Emilia Romagna. Quindi ricorderemo ovviamente... Quello che è accaduto dieci anni fa lo faremo sempre col nostro ecco, spirito costruttivo che guarda con molta attenzione e anche con una buona dose di fiducia, di ottimismo, non può mancare al prossimo eh, futuro consapevoli di vedere come WISP, come corpo in primi e di importante per la promozione sportiva e sociale del paese, come un compito importante, un dovere di rappresentanza verso il nostro tessuto associativo connettivo di base. E allora, insomma, buon lavoro perché di carne al fuoco ce n'è davvero tanta e grazie per essere stato con noi a Tiziano Pesce, presidente della WISP. Buona serata, grazie. Grazie, oh, buonasera.